ho scritto a lunga, il Francesco da sì, no, no, ho scritto è... no, il ho scritto vogliamo no. sentire un attimo l'autrice la... no, per di te, lei, la poesia è un'espressione un dell'anima io scrivo di getto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 l'occhio è no no, no. <ride> Cioè, praticamente le arti sono strumenti che si avvalgono delle, mo delle molteplici corde no Quindi, eh, siccome eh, sia come poetessa, come no anche come cantante anche se, Come so, attrice Vabbè, eh, sto anche sperimentando l'arte mm -hmm. drammatica Uh, cerco di esprimere tutte le esigenze espressive della mia alma sì. e uh, come poetessa scrivo già da, uh, sin da bambina, avevo 10-11 anni e, ed era un momento liberatorio uh, È cioè un, l'anima che ad un certo punto uh, entra in uno stato di trans, eh, una forma mistica e, e che eh, si esprime eh, attraverso il linguaggio della scrittura, mentre eh, per la pittura eh, eh,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 l'arte in, in tutti i suoi linguaggi e, e di promuovere i messaggi di pace, di solidarietà, di di amore, di amore universale, di no, eh? a proposito, eh, di, di me, tu eh, hai un eh, progetto, no, in questo sì, senso. Sì, assolutamente sì, eh, infatti eh, stiamo appunto con Chiara Pavoni ha messa a disposizione questo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 troviamo delle sinergie fra le altre sicuramente, apri, sicuramente. E, e poi magari possiamo anche far conoscere eh, monograficamente un pittore o un poeta o un attore sempre sotto l'ala di Bruno Mancini eh, il nostro pensiero, sì, come sì, chiamo io sì. <ride> che um, ringraziamo intensamente perché ci ha dato la possibilità uh, uh, di essere qui, di conoscerci è stato un grande piacere conoscere lei, che non lo conoscevo, quindi andrò a leggerlo assolutamente Ti mancava un grande pezzo della vita Ma non solo lei, tutti voi, io conosco qualcuno con cui ho collaborato, la Milena Petrarca con cui ho collaborato La Milena Petrarca che è stata anche premiata di nuovo come premio 8 milioni per la terza volta è della presidente della maglia Grecia Latina New York eh, con cui ho collaborato. Con ci sono sono sì, le anche lei Lei, lei, lei è di, una eh. delegata anche per New York, ora viene in poi lei Sostante. ci parlerà del suo impegno su questo premio <ride> eventualmente. <ride> e quindi eh, questo nuovo. Anno 22, speriamo che sia portatore di cose belle, di ripresa, eh, di creatività e, e di diffusione di, di tutto il messaggio artistico eh, portato avanti da Bruno Mancini con l'Associazione Vita. Eh. Benissimo, allora, un altro applauso